Noi siamo pronti. Adesso aspettiamo Stefano che sta arrivando. Il giro è questo, arriveremo praticamente al Monte Baldo, andiamo verso nord verso Riva del Garda, poi scendiamo dal lato del lago d'Idro e poi andremo a visitare il forte di Valendrane. E mo? No, <ride> cazzo. Quindi siamo dall'altra parte di dove eravamo prima. Ah. Bene. Mamma mia che strada di merda! <ride> e questo è Lago di Garda. Oh, mamma, mamma, strada scura in mezzo alla natura! vai questo è un tornante grazie al navigatore che ce l'hai detto sempre detto navigatore è una a doppio taglio ti può far sbagliare, ti può far incazzare però almeno ti dice bene o male come sono le curve e quindi ti aiuta già a capire come le devi prendere la una strada qui anche un po' stretta quindi sono le foglie andiamo piano Ragazzi, è una strada non semplicissima eh? deve starci all'occhio osservatorio astronomico in questo giro che stiamo facendo ci sono un sacco di eh, attrazioni turistiche molto interessanti, noi andremo a vedere solamente il forte di Valledrane, però come avete visto qui c'è l'osservatorio, poi ci sono ci sono altre cose che adesso mi sfuggono, però quando si viene in questi posti. Bisogna tenere presente anche che sarebbe meglio dedicare il giro anche a qualche piccola pausa turistica. Oh, oh strada chiusa il traffico. No, e mo! No tanto! Ma sia Marco dopo mi danno tanto! ma perchè strada chiusa oggi? Perché poi vabbè, parcheggiamo un attimo cerchiamo di capire il da farsi eh ragazzi, capita anche questo capita anche questo mannaia la bisarca bella strada minchia tanto bella tanto bella quanto chiusa è ancora acceso? Sì. allora puoi dire le madonne o c'è qualche qualche festa, qualcosa ma mo la domanda è dove cazzo diamo? abbiamo trovato la strada chiusa e nel frattempo abbiamo incontrato questo signore, questo motociclista col KTM che è della zona e ci ha consigliato un, un percorso alternativo da fare vediamo dove ci porta peccato perché veramente ne parlavano benissimo di questa strada ed effettivamente le premesse erano ottime però vabbè diciamo che l'importante è girare in moto con questo bel tempo e magari questo imprevisto ci regalerà una bella sorpresa strano che Google Maps non abbia indicato questa strada come una strada chiusa perché cioè è una chiusura stagionale a quanto ho capito quindi doveva essere segnalata ma vabbè ormai è andata boh ragazzi nulla la deviazione adesso l'ho capita siamo alla prada adesso scenderemo per l'Sp9 se non ho letto male e ci porterà praticamente a sud di malcesine faremo un pezzo del lago di garda fino a riva e poi proseguiremo per arrivare al lago d'idro discesa pericolosa qualcosa sul veleno visto Mamma che strada di merda! <ride> Mamma mia che strada di merda! <ride> eh! Eh! <ride> Guarda qua! Che bello! <ride> ragazzi, spero che l'audio si senta, la strada è in pessime condizioni ma il colpo d'occhio spero che si sia visto, diciamo che nella sfiga si è andata di culo. Voi vi ricordate quando avete fatto il manino a procedomi, le due antenne a forma di orecchie? Sì? Sì, si ah. vedono da qua, era troppo scatter? Allora. Ah, sono quelle in fondo? Su quella punta? E' qua, qua, quelle due là in fondo. E abbiamo scoperto come si chiama la nostra, la nostra guida improvvisata. Si chiama Martin. E grazie a lui stiamo scoprendo questi posti. Uh, ma cos'è? Ma cos'è? Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto di cosa abbiamo? Ma ragazzi, il lago di garra fa paura. Cioè, ho scoperto quest'anno, ho la veneranda età di 42 anni e eh, me ne vergogno, però. Eh, che ama fa? Insomma, oh, uh, mamma, qua se si beccano due macchine è un casino. qua eh. Guarda te, ma cos'è? Ma cos'è? Madonna, ho le lacrime agli occhi, ragazzi. Accidenti, come fai a guidare e a guardare? Non ce la fai? Meno male che riprendo perché perdere uno scorcio del genere. Madonna, bellezze, ragazzi grande Martin Ma dove ci ha portato Martin? Che bello trovare la strada chiusa dai Eh si sì. Mamma mia ragazzi paesaggio fotonico Zignago Eravamo a Zignago ma non lo sapevo Ma tanto non sapevo un sacco di cose oggi quindi diciamo che è tutta cultura Ci Salutiamo Ok Voi andate in su? Sì oh ok ci trovi ci trovi su quel gruppo che ti dicevo gime giri Moto. va bene grazie ancora grazie a voi grazie a tutto nostro Tra ragazzi che giornata ma bellissimo è per questo che non che non sospendo mai l'assicurazione perché ti capitano delle giornate così Quel fresco, la, le condizioni meteo favorevoli, è un bel giretto in moto. Ci sta veramente bello. Adesso capisco perché i tedeschi passano qui l'estate, inverno, primavera perché è fotonico. Ed ora inizia a farsi interessante la strada le stradine ragazzi non c'è nessuno quindi abbiamo tutta la strada per noi sono veramente poche le giornate in cui riesce a fare un gym senza trovare traffico Dentro va a vetrare, è essere una vecchia sanatoria eccoci stiamo andando al forte di Valle Drane e già in questo momento a parte che sparano ma, ma vabbè e la domanda è quale sarà la strada secondo me è su andiamo a vedere eccoci c'è anche Stefano ciao adesso andiamo a vedere sto, sto forte, sto piano forte risalente alla grande guerra c'è la prima o la seconda? Eh, eh, <ride> dimmelo tu no la grande guerra è la prima guerra mondiale questo lo so dai la prima. sono ignorante ma non così ma non così tanto non così tanto è eh, anche piacevole camminare così. Eh si, sì. adesso comincerà un po' il fiatone, poi dopo eh. la pizza che abbiamo mangiato. Ci sta, ci sta. Questa cazzo è la della moto, si? Sì. Mm. Sì. Ok, attimo di suspense. <ride> Serie. Non entriamo. Puta, guarda che è una suggestiva. Effetto. Uh, questa era una di quelle foto che, questa stupenda. che avevo visto anch'io. Incredibile! C'è anche la vasca da bagno. Vede. Questo è quanto, però mi perché questa cosa perché questa che si è che sembra quasi che questa sia una struttura esterna che hanno fatto loro. Mica che agile. Attenzione. Che agilità. che agilità, ragazzi. un temerario, cazzo. Questa è la tua verità. Questa è la tua verità. Ma pensa a te. un po' che non c'entra le finestrata direi. ecco qua. Che storia! Ti è piaciuto Ste? aspetta, sì. dov'è Stefano? Qui? Sì, mi è piaciuta Ti è piaciuto? Molto. Eh? Bene, Molto. Siamo, Molto. Su, siamo contenti. No, aspetta, dobbiamo ancora andare di sopra. Andremo Adesso anche farò di, farò sopra. di sopra. Adesso andiamo Molto. sopra. Io se non ci fosse stato Stefano non sarei andato dietro perché mi cagavo addosso Però Adesso mi porta a fare il giro in alto Andiamo! Beh, direi di non fare questa scala, che dici? Dove? Eccolo qua. Mica, l'Indiana Jones qua, eh. Sì, ciao, io lì non vado. Cazzo, sono... ah, che cazzo sarà? Anche questa è una corretta. Che scala, ma no. Guarda che roba Mica un'ingegneria da paura qua. È qua è del sole enigmista, cazzo. Ah, qua ci sono delle latrine, guarda. Ma ah, minchia, è vero? Sì, no, lasciamo perdere anche perché ho che ci perdiamo. No, anche perché sai che ho la sensazione che qua ci, ci abbiano.. Se ci buttano dentro un morto non me ne stupirei. Eh, okay. eh, più ti addentri più non sai. Guarda che si muove qua eh! Qua si è mosso! Sì. Cioè. Ho sentito, forse quando si è andato di là ha fatto il, il balzello. Esatto. Adesso andiamo da dove siamo arrivati così vediamo se riusciamo ad andare su. Io non sono proprio leggero, sali tu <ride> che io <ride> avremo una differenza di peso forse di 10 boh, kg esagerando non lo posso dire sto registrando oh. e qua siamo sul tetto non dare il centro. no no No? La? La bruma. La foschia. Sì. Dai. Uh.